Sembra solido. Io volevo un tavolo resistente, qualcosa che fosse in grado di reggermi e adesso facciamo la prova per vedere se mi tiene. Tranquilli, vi lascio in sospeso solo pochi minuti e vi prometto che se guardate il video fino alla fine lo scoprirete. Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Era da un po' che non pubblicavo video su questo canale e ho pensato di cogliere l'occasione per mostrarvi i cambiamenti che ci sono stati in questo ambiente e anche per ricordarmi dei cambiamenti che ci sono stati in questo ambiente visto che nei prossimi mesi ci saranno alcune novità ma aspetto a dirvi tutto altrimenti viene un video piuttosto confuso. Inizio a farvi vedere la novità che secondo me è più interessante tra quelle che ci sono state in questi mesi che è qui alle mie spalle, adesso partirà un'altra immagine che vi farà vedere che è un tavolo fatto a ferro di cavallo che mi permette di lavorare più agevolmente quando faccio computer sia quando mi trovo a maneggiare computer interi sia quando mi trovo a testare le singole componenti Ma cambiamo ora completamente scenario e spostiamoci sulla mia spesa di Bricomen perché voglio fare un tavolo, questo tavolo avrà un asse e dei rinforzi perché voglio che venga bello resistente. Sui rinforzi più lunghi andranno montate le gambe del tavolo che arrivano da IKEA e hanno bisogno di questi tondini per essere fissate. Inizio a unire le assi del tavolo, avvitandole facendo prima un buco con il trapa, allargando il foro dove la vite non deve fare presa e svasando la parte del foro allargato dove dovrà entrare la capocchia della vite Ora che i fori sono della misura giusta per unire meglio il tutto smonto le assi di rinforzo e verso della colla vinilica su di esse per tenerle unite meglio con il tavolo. Anche i legni che utilizzo di rinforzo sull'altro asse verranno uniti con della colla vinilica e con delle viti. Do una carteggiata ai bordi del tavolo anche se questo verrà rivestito perché mi piace di più così. Ora posiziono le rondelle sulle quali andranno avvitate le gambe e mi preparo a fissarle facendo dei buchi con il trapano e poi montando le loro viti proprietarie.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 userò del pavimento gommoso grigio chiaro assicurandolo con delle viti nella parte sotto del tavolo dove non daranno fastidio e fisseranno bene la superficie posizionerò questo tavolo in zona tattica per portare dentro e fuori gli oggetti della stanza che vedete se volete capire di più della storia di questa stanza vi invito a cliccare qui per vedere altri video su di essa se volete invece registrarvi al canale vi invito a cliccare qui io vi ringrazio per l'attenzione e vi mando un saluto.